Grazie e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aronegianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la versatilissima crema pasticcera, una crema che ormai è utilizzata in tutte le pasticcerie ed è davvero squisita e oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di latte fresco intero, 50 g di amido di mais, 5 tuorli, 120 g di zucchero una bacca di vaniglia e la buccia di un limone biologico, ma anche un pizzico di sale. Per prima cosa versiamo il nostro delizioso latte in una pentola a doppio fondo, così non si attaccherà sicuramente. Ora ci aggiungiamo anche la buccia del nostro limone e si deve tagliare esattamente in questo modo. Bene, a questo punto aggiungiamo i semini della nostra bacca di vaniglia. Mi raccomando, raschiamo per bene e per benino. Ok, ora ci aggiungiamo anche la nostra bacca e, aiutandoci con un frustino, separiamo bene i semini, così si sfergono per bene uniform e uniformamente nel latte. Intanto che il nostro latte sta sfiorando il bollore, noi ci occupiamo delle uova e le mettiamo in una pentolina. Poi ci aggiungiamo anche lo zucchero. E prendiamo immediatamente un frustino e mescoliamo energicamente, perché sennò no lo zucchero a contatto con l'uovo si cristallizza e vanno via le proteine e di conseguenza non è più buono. Ora non ci rimane altro che aggiungere l'amido di mais e il nostro sale. E continuiamo a mescolare per bene. Oramai il nostro baccello di vaniglia e le nostre scorzette di limone hanno fatto il loro lavoro, quindi le eliminiamo dal nostro latte e ora aiutandoci con un bel mestolo ne prendiamo un pochino alla volta del nostro latte e lo versiamo nella nostra crema che ora mescoliamo per bene con il nostro frustino. continuiamo ad aggiungere il nostro latte nella crema finché non abbiamo finito tutto, mi raccomando poco alla volta poi la nostra crema, ragazzi, la rimetteremo nella stessa pentola in cui ho cotto il latte così la cuoceremo per bene messo tutto il latte nella nostra crema ora non ci rimane altro che trasferirla dentro la pentola dove aveva cotto il latte e ora non ci rimane altro che mescolare energicamente e cuocere il tutto per circa 5 minuti ora la nostra crema sta iniziando ad addensarsi e mi raccomando mescolate energicamente e continuamente per tutto il processo di cottura ricordatevi che la nostra crema deve cuocere a fuoco dolce abbiamo preso una bella ciotola che avevamo messo in freezer dall'inizio del procedimento di questa deliziosa crema e ora non ci rimane altro che travasarla appunto lì dentro per fermare la cottura e ora mescoliamo energicamente ora appunto non ci rimane altro che mescolare per bene ed energicamente per abbassare la temperatura un accorgimento importante però se questa crema non la utilizzate subito mi raccomando copritela a contatto con la pellicola alimentare trasparente e si può conservare in frigo per circa tre giorni. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, però prima vi voglio far notare qualche caratteristica. Per prima cosa è bella cremosa, sembra quasi un budino alla vaniglia, e si vedono questi deliziosi e carini puntini neri dati appunto dalla nostra bacca di vaniglia. E ora però questo cucchiaino cremosa si sente bene questa nota di vaniglia del Madagascar, ovviamente perché questa è vaniglia bourbon di Madagascar. È buonissima, dolce, al punto giusto, e si scioglie in bocca. Insomma, è veramente una delizia da provare. Bene, ragazzi, il nostro video finisce qui. E noi vi aspettiamo numerosissime nella prossima puntata. Tanti like e tanti i commenti come speriamo che sia e noi vi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!